Ragazzi, che cos'è? che ecco, ho in mano e dove sono? Sono nelle Ancient Cities e c'ho un cavolo di secchio in mano. Perché oggi devo sopravvivere qua dentro per un po' di minuti con il secchio d'acqua in mano e non posso prendere nient'altro, raga. Mi ha dato il cecità perché mi sa che sta arrivando il coso, il brutto tizio. Allora, ricordiamoci che qua è super pericoloso, porca miseria. E io ho solo un secchio di acqua che non mi può difendere Letteralmente come caspita faccio raga Vi immaginate tutto quanto bello Infatti non prenderò niente Ho detto che non posso prendere niente raga mi dispiace Comunque guardate qua che proata. Eeeh Proatissimo, bravo Dunis <ride> Quando ho realizzato Che la mia morte sarebbe stata vicina E proprio ehm, Lo sto sentendo io lo sto Percependo Raga aiuto Allontaniamoci pian piano Adesso raga ci può sentire la minima cosa Lui ha le orecchie dappertutto qua E Non sto scherzando ce le l'ha dappertutto Io per, pensavo che in questa fase potrei prendere qualcosa in mano effettivamente Perché se no raga non abbiamo letteralmente nessun tipo di protezione E non ha senso così Cioè nel senso letteralmente se cioè, Lui potrebbe ucciderci palesemente e, e, Però non ha senso capito Quindi adesso io ah, ya, Pian piano per carità Un altro warden con un altro warden, Raga sono morto. Sono morto. Ho, fi ho finito di vivere qua. In questa Enchensia, raga, come com fa un essere come me a vivere qua dentro? Scusatemi. Basta comunicare con i warden razza di. Pure qua. Bene be no, sì, sì, ma voi continuate. Tanto qua non è che io sto morendo. Raga, raga, raga. Oh no, ha comunicato col warden. Uh, C'è un warden qua vicino. Mi sta annusando il warden. Mi ha annusato. E mi sa che lui può utilizzare quegli ultrasuoni potentissimi Che ogni warden ha a sua disposizione Ed indi per cui Io suppongo di essere eh, ormai finito <ride> Raga no? Credo di essere finito Credo di non aver più nessuna speranza Io qua me la sto cercando di giocare bene Anche se diventa veramente complicato Dopo una certa Eh no ma lui può usare gli ultrasupersuoni Eh qua ha usato gli suoi supersuoni qua eh. eh no Eh raga mi spiace Ci ho provato Ah è finita Mi sa che è finita Mi sa che è finita No Mannaggia Che pizza ah, Vabbè dai Era abbastanza ovvio Che sarebbe successo raga Ci mm, ho provato e È chiaro che non si può vincere Nell'Ensen Cities Con un caspita Di secchio d'acqua Però se ce l'avessi fatta A sopravvivere Cavolo sarei stato fortissimo Ovviamente per vedere Altre di queste sfide Iscrivetevi ora al canale Così potete Vedere anche i prossimi video Che ci saranno Lasciate like Ricordatevi tantissimi in questo momento E ci vediamo al prossimo video Ciao